Saluto a tutti, signore e signori, quest'oggi finalmente si ritorna in campo, si ritorna in scena lo si fa, dopo circa 50 giorni di stop della pausa invernale. A contendersi tre punti al campo sportivo sintetico foresti di Vado saranno Vadesia Sole Luna, Argentana. Gli ospiti, in seguito ai colpi e ai vari innesti di questa sessione di mercato invernale allo switch in panchina fuori innocenti dentro Pizzo, cercheranno di agguantare i tre punti per raggiungere quella che è sempre più una fantomatica zona play -out, mentre la Vadesia Sole Luna cerca proprio di scappare da questa e raggiungere la salvezza diretta. Intanto godiamoci! L'ingresso in campo delle due compagini con la Vadese e l'una che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Per la teoria degli opposti, l'argentano lo farà da sinistra verso destra. Vediamo come cambia l'Argentana in seguito all'arrivo del nuovo allenatore. Tanta indiscrezione a livello tecnico-tattico, una squadra più attendista, si passa al 3-5-2 con l'intento di contenere l'avversario e di pungere in ripartenza. Ma intanto è tutto pronto, per il direttore di gara si parte! Calcio di punizione per Lavadese, sul punto di battuta troviamo Satalino pronto a battere. Va fuori per Mannocci che ha tanto spazio per calciare, prova il mancino, Fiorentini devia lateralmente. Attenzione, la palla giunge sempre a Satalino che mette al centro, Ciro Scarpati! E Arriva il gol dopo solo 5 minuti di gioco, Ciro Scarpati porta avanti i suoi alla primavera azione pericolosa. La Lavadese in vantaggio, è 1-0. Ecco Moises, bello il dribbling del giocatore spagnolo dando del numero 10 avversario, poi verticalizza in direzione Scaione che cerca lo scarico, non lo trova e difatti regala la palla a Fabio Betti che prova a puntare in uno contro un Avis, cerca lo spazio per accentrarsi, Fabio Betti prova la conclusione in porta, Fiorentini para gioco che si sviluppa da destra verso sinistra, con diarra che serve di Mauro. Prova la verticale per Scaglione, bello l'anticipo di Blanamore che si rifugia così in fallo laterale che batte lo stesso numero 11 dell'Argentina a cercare Guehi che difende il pallone dagli attacchi insistenti di Biasi. Scarico nuovamente su Di Mauro che cerca l'imbucata in mezzo a due. Non ci crede niko, la palla si perde sul fondo. La madre Ennesimo possesso per la squadra di Mister Soldati con Sasso che va a pescare tra le linee Prato Che non trova spazio e torna indietro dal numero 8 che larga a sinistra puntualmente dove arriva Betti Tanto spazio per lui, l'Argentana sta soffrendo le incursioni da sinistra Mette questo pallone al centro allontanato da Di Mauro E ora la palla giunge a Satalino che va da Mannocci, di Biasi Ancora dentro per Mannocci che ha tanto spazio davanti a lui, intorno ai 25 metri Prova la botta! Fiorentini risponde ancora e ora se la prende con i suoi che gli richiama l'attenzione Calcio di punizione interessante per Renzi che da 18 metri può cercare la porta e la cerca proprio ora il tiro è centrale facile preda di Pechini oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, che Possesso Granata condotto, gestito e sviluppato da Adamin Moises Che tenta questo traversone lunghissimo su quale però si avventa di Mauro e raggiunge la sfera Uno sguardo al centro da parte del numero 11 Non trova soluzioni, bisogna tornare indietro E lo fa ora grazie anche alla collaborazione di, di Anche Anch'esso cerca un pertugio, uno spazio, un'imbucata Ma non esiste perché la Vadesi si chiude veramente bene Quindi bisogna ripartire Correnzi Che allarga bruttamente a destra sulla fascia Per Moore, che premia l'inserimento di V.I. che viene anticipato da Cotti che in collaborazione con Betti riparte e poi si affida a questo lancio lungo a cercare Bratu che sbraccia con Moese sbrutto il fallo di Bratu che allarga troppo il gomito arriva l'arbitro estrae il cartellino giallo qui è andato bene a Leonard Bratu per cui si poteva aspirare a un cartellino ben diverso il controllo di Betty, bravo, muore in anticipo a sradicaria il pallone dei piedi Poi proprio il numero 10 cerca di riacquisirne il possesso Manito Prima resiste all'urto e poi verticalizza per Buehi Che battaglia con Blandamura e Cotti Fa fuori tutti e due, pettina la palla con la suora Va a destra dove c'è Scaglione, Scaglione in aria e rigore il tiro La parata di Pechini che blocca facilmente Punizione per l'argentana, Diarra decide di battere in fretta Mentre l'autore della prima marcatura della giornata decide di dare La distanza minima sindacabile è cartellino giallo si abbassa di Diarrà che prima riceve la sfera e poi la fida il capitano che a sua volta cerca una soluzione la trova in scaglione Che tenta il terzo passaggio consecutivo in verticale, la palla si perde tra le braccia del portiere Ultima azione del primo tempo con Brato che bacia il pallone mentre Fiorentini dà le ultime disposizioni suoi Pronto il numero 9 a calciare, effettuare il tiro debole, il numero 1 dell'Argentana ringrazia Chi parte da 1 a 0 maturato nel primo tempo con Di Biasi che cerca il passaggio in diagonale per Brato che sbaglia l'appoggio, capisce tutto neanche, che a servire Nito, attenzione all'inserimento di Di Mauro, Nito decide di fare tutto da solo, tira, alto, la palla si perde sul fondo, Martino in conduzione, cerca una soluzione, cerca uno sbocco, lo trova ora in Di Mauro che viene dentro al campo, si riappoggia al numero 6 che va in profondità da Nito, parla geniale di Nito che serve Gui, Gui tutto solo, All'arga a sinistra per Di Mauro, Di Mauro il mancino si perde sul fondo, a un passo dal gol dell'1-1. -1. Azione costruita nuovamente da Martino, il regista della retroguardia Granata, che va a servire ora Di Mauro, che punta la difesa della Vese, Lo strappo di Di Mauro, fino in fondo, cerca il traverso dal centro, Nito non ci arriva di un niente, Mor un secondo palo, poi scaglione, e Cristoni forse tocca con una mano, non per il dettore di gara. <totipo> Movimento dalla panchina, Mister Raffaele Pizzo sceglie Nicolas Marconi, giocatore argentino arrivato in questa sessione invernale di mercato, fuori Cristian Scaglione. ha fatto <totiposicolo> <tiposicolo> Allarga e gioco a sinistra dove trova Di Mauro e controllo a seguire con il destro. Sgasa Alex Pontedera che serve ora Marconi. Tocca il suo primo pallone dell'incontro e lo tocca bene. Fa fuori secco Blandamur. Entra in rete di rigore. Marconi fino in fondo. Marconi ad un passo. Dalla rete dell'1 a 1, Nicolas Marconi sempre Raffaele Martino con la sua eleganza porta avanti pallone e squadra c'è cioè ora esternamente per Di Mauro che si dà uno sguardo attorno cerca una soluzione che non trova in un primo momento ma solo in un secondo dopo la sovrapposizione di Diarrà che va in verticale da Marconi anticipato questa volta da Di Biasi ma la palla torna nuovamente in possesso del numero 6 dell'Argentana che va ora da Renzi Renzi fa fuori un avversario ne fa fuori due parte in progressione Renzi cost to cost nel numero 4 che si va a prendere una punizione da posizione interessante da una mattonella importante tutto pronto per l'esecuzione del calcio di punizione. Renzi si appresta alla battuta. Il tocco morbido sotto a trovare l'inserimento di Nito. Nito! Sul fondo guadagna. Metri Martino che poi decide di andare in profondità da Nito. Il numero 7 controlla la sfera. Cerca di giocarla per due Intercettata da Blandamura. Ancora Nito! La risposta di Pechini! E la palla rimane lì per il numero 10 che l'Arpiona la controlla e la scarica a rimorchio per Di Mauro che la gioca dentro ma non trova nessuno. Nicola Smarconi dialoga con il Nito che va di prima a servire Renzi, che a sua volta allarga molto bene sulla fascia. Dove arriva il puntuale Dweehi cerca una soluzione la trova ora in Di Mauro, controllo con la sua, finta sposta la palla sul destro, il cross al centro Cristoni, allontana ancora una volta stanno cominciando ad acquisire un peso specifico importante, le azioni generate dall'Argentana ma seguiamo ora di Arrà dietro per Di Mauro uno sguardo al centro, il cross per Marconi in anticipo Pechini. ancora provvidenziale Betti, lo scarico dietro per Cotti che ricerca la profondità, trova l'anticipo di Avic che dà origine a un pallone interessante per Sassu, <sussurra> ne approfitta il numero 8 che accelera da 3 contro 3, allarga ora sulla destra dove c'è un compagno libero di Mauro, ognuno contro ognuno, devia in calcio d'angolo. <sussurra> Numero 80, il capitano Renzi dà uno sguardo al centro e si appresta a battere questo calcio d'angolo a cercare la testa di qualcuno. La trova in Guehi che non c'entra lo specchio della porta. Gierra lo scarico dietro per Martino che gioca in avanti. In direzione di Mauro. Dunque, Guehi, uno sguardo attorno. Va a pescare Marconi la gioca al limite per Renzi, Pechini. La risposta sul sinistro secco del capitano. Secondo calcio d'angolo nel giro di pochi minuti, sempre Renzi alla battuta, uno sguardo al centro, il cross dentro a pescare Zinic, quella palla rimane lì di Piasi addosso, praticamente a Guay. Palla sul fondo. Cazzo, eh? Che un giro su se stesso, poi va a pescare con l'esterno del piede destro Di Mauro. Che sprinta ancora, neanche ancora. Ma poi dopo si rende conto che solo cerca una soluzione e la trova. guadagnandosi un fallo laterale, pallone che si impena. Tonelli non controlla, può ripartire Di Mauro in velocità. Che viene abbattuto proprio da Gioele Tonelli, che interrompe l'azione di ripartenza. Si va a prendere il suo primo cartellino giallo, il quarto del match. Badese e Sole Luna che cerca di gestire il palone nell'incontro in questi minuti finali, ma la trama di gioco dei ragazzi di Mr. Soldati non è proficua anche in queste circostanze, così Di Mauro recupera il ripiegamento difensivo la sfera e l'appoggia in direzione di Diarrat. Parte il numero 8 che fa fuori un avversario. Cerca una soluzione che non c'è. E allora decide di farne fuori un altro. Il contenibile dietro, che viene battuto ora. Ma si prosegue per la norma del vantaggio. Il pallone giunge a Renzi, che va a destra d'Amor. Uno sguardo davanti a sé, ma non trova opzioni. Bisogna tornare indietro. Lo fa ora, appoggiandosi sul capitano, che si distriga in mezzo al traffico. E cerca una soluzione, trovandola in Moises. Il cross dello spagnolo. A cercare la testa di Guehi che non arriva, ma ci arriva Martino dalla parte opposta. Il 6, sfida il 17. Avversario. Finta su di lui. Controfinta su di lui. Il pallone messo morbido al centro. Nicola. Marconi al minuto numero 91 arriva il gol dell'Argentino un gol tutto sudamericano su una giocata da sudamericano quella di Raffaele Martino punteggio in parità è 1-1 Avanti cercando la sovrapposizione di un compagno che non arriva Arriva invece puntuale l'intervento di Mor Che c'è della sfera Marconi ma torna Cotti di prepotenza Forse con un fallo e si riappropria del pallone Giocandolo poi per Sassu Che ha una prateria davanti a sé Prova a sprintare il numero 8 con le ultime energie Argentana messa male Sassu torna a sinistra da Cotti Lo stop del numero 3 che è tutto solo Attenzione Cotti Al 92esimo minuto Meno di 60 secondi è durata la gioia granata Diego Cotti porta nuovamente avanti i suoi Al primo si riparte in questa seconda frazione, la Vadese non perdona. Dunque, tre minuti allo scadere del match ed è 2-1. in conduzione del pallone lo feda Zinic che cerca una soluzione davanti a lui, non la trova la trova però esternamente in Mor finta su Sassu, poi va a pescare tra le linee lì che scarica ancora per il numero 15 Croato, che larga tutto Lucia Di Mauro, ottimo l'aggancio del numero 11 va indietro da Martino, finta di Martino punta un altro uomo, finta anche su Vibiasi poi il cross al centro, deviato sarà il calcio d'angolo Ennesimo duello aereo vinto da Adic, il pallone finisce tra i piedi di Martino che verticalizza sì. immediatamente per Diarra. Numero di Diarrassi di Biasi, ora punta centralmente la difesa della Vadese il numero 8 che cerca l'imbucata per Marconi. Ma il pallone non giunge al termine, forse un tocco con la mano di Cristori, non ravvisato dal direttore di gara. E il match così si chiude sul punteggio di 2-1 Vadese. Sì. Get your soul, just tell them it ain't nothing, though You was never really really for me anyway When I back in bed, it's how I wanna hear you, you say If you don't run from nothing, dog, get your soul Just tell them that the book is over